Bene, chiamo subito sul palco la nostra seconda speaker che prima si era collegata da una terrazza romana, quindi sono molto curiosa di vederla, Letizia Palmisano. Ciao Alessandra, ciao a tutti. Ciao Letizia, vedo che resti, sei rimasta nella meravigliosa location da cui ti eri collegata prima, sono molto felice. Senti, so che tu hai un sacco di buoni consigli per appunto, salvare il pianeta prima che finisca il cioccolato, eh, cosa che ci interessa a tutti. Quindi non ti prendo altro tempo e ti lascio subito la parola. Grazie e Grazie. <ride> grazie, eh, grazie mille per questo nuovo freelance camp dedicato soprattutto a temi che a me sono molto a cuore nella, nella vita quotidiana, non solo come professionista ma anche come cittadina, tant'è che quando ho ricevuto la mail Praticamente ho risposto in tempi eh, da galassia eh, a velocità della luce. Eh, per chi non mi conosce, sono Letizia Palmisano, sono una giornalista ambientale 2.0. Mi occupo di comunicazione digital e ambientalista ci sono nato Ho cercato di fare anche un lavoro che mi permettesse di essere sostenibile, di portare avanti la mia mission di sostenibilità a tempo pieno, a, non solo nel tempo libero, ma anche durante eh, il lavoro. Quindi, quando ho ricevuto la mail sui freelance sostenibili, ho pensato che fosse l'occasione giusta per raccontare di una serie di rifiuti invisibili che di solito chi lavora nel digital, digitale produce ma che forse non sa. Mm, tra l'altro anni fa questo fu proprio il tema, i rifiuti invisibili, di una delle settimane europee per la riduzione dei rifiuti e io portai avanti una campagna di comunicazione sui rifiuti invisibili del digitale, cosa, eh, per la quale so, ho ho vinto nella categoria cittadini in Italia proprio il premio della settimana europea di riduzione dei rifiuti e quindi ho, ho deciso di intitolare, di intitolare il talk, eh, lo sai con una mail può consumare quanto una lampada da 60 w accesa per 25 minuti questi dati sono appunto della commissione europea e eh, un po' provocatoriamente ma neanche tanto volevo far capire alle persone che quello che per noi è digitale eh, sembra spesso virtuale ma non è assolutamente a, a, a impatto zero tutto quello che ha a che fare con internet, il digitale e per noi freelance eh, sono veramente gli strumenti base del nostro lavoro, ha un impatto ambientale, ce l'ha il telefonino per essere prodotto, ce l'ha la connessione che sto utilizzando e ogni strumento eh, che noi utilizziamo per fare riunione, per portare avanti il nostro lavoro, per condividere con i colleghi eh, i materiali su cui lavoriamo, per lanciare un video, un post social che rimane lì negli anni, come sappiamo bene perché poi alcuni social ci ricordano i nostri post di 5, 10 o eh, 12, 13 anni fa, ecco come fa Facebook. Tutto questo lo collego anche molto brevemente al rapporto sullo, con lo smart working, perché se queste erano prerogative, questi strumenti, soprattutto di alcune categorie di lavoratori, c'è da dire che oggi anche chi non è eh, freelance, chi prima aveva una vita eh, fisicamente organizzata con l'ufficio, si è trovato a utilizzare tutti questi device. Si sono quindi moltiplicati, si è moltiplicata la richiesta di, di banda, eh, di utilizzo di software e via dicendo, e allora diventa ancora più utile far sapere tutti tutti, che tutto ciò appunto un impatto ambientale per capire come, eh, come ridurlo. Eh, non mettiamo in dubbio, qui vado veloce, ma è giusto per ricordarlo, eh, che lo smart working, lo dicono tutti i dati, di per sé porta a una maggior sostenibilità, una produttività, una sostenibilità economica, ma anche dal punto di vista ambientale, quindi va benissimo lavorare a distanza e in digitale, eh, costi benefici, si risparmia più energia, è vero che magari a volte ne consumiamo di più in casa eh, e di meno in ufficio, però c'è anche quella degli spostamenti e quindi in generale comunque quando noi lavoriamo sul digitale senza spostarci fisicamente in un luogo, tutto ciò comporta un risparmio ambientale, lo dicono tutti i rapporti. Vediamo però come noi possiamo organizzare il nostro ufficio digitale eh, a minore impatto ambientale. Su alcune cose andrò più veloce perché so che ne parleranno altri eh, speaker di oggi. Eh, innanzitutto passiamo da ciò che è più fisicamente immaginabile che abbia un impatto, quello che è toccabile, ripeto, eh, come può essere lo smartphone, eh, dei microfonini, la webcam, il computer. La eh, prima cosa da ricordare è che tutto ciò a cui noi allunghiamo una vita stiamo riducendo l'impatto ambientale nel corso della sua vita perché se un oggetto lo usiamo due anni, fisicamente avrà un impatto doppio di quello che utilizziamo per quattro anni o, o eh, potrebbe anche durare, per, perché no, sei anni, un computer e così via. Se siamo in fase di acquisto, le strade sono due. Comprare l'usato, in questo caso, eh, e a riguardo sull'usato a volte mi si dice eh, però eh, se è usato io poi non lo posso magari rendicontare allora sono andata a vedere cosa dicono alcune catene importanti di negozi dell'usato eh, in questo caso eh, visto che è come se fosse una transazione tra privati non viene applicata l'IVA quindi quella parte non è scorporabile però a tutti gli effetti si ha un documento fiscale eh, che da quello che appunto eh, spiegano anche loro sui loro portali può essere eh, considerato un, un costo effettuato dall'azienda o dalla partita IVA e tale eh, si può eh, detrarre eh, la spesa questa preoccupazione quindi viene meno l'altra questione però è che spesso uno dice io utilizzo questi strumenti per lavoro devono essere molto performanti potrei non fidarmi dell'usato to cure sta dando molto di moda per fortuna e dico di moda perché adesso vedremo che è una cosa che oramai è presente anche sui portali blasonati ehm, il concetto di acquistare un dispositivo rigenerato. Che cosa sono i ricondizionati, i refurbished? Sono apparecchi eh, a cui noi diamo una seconda via, ma mentre l'usato lo compro tale e quale eh, potrebbe avere un pezzo di garanzia perché magari i due anni non sono finiti eh, o... Potrebbe avere dei, un software vecchio però o, essere, o, o io posso non sapere la condizione dell'usato a meno che non sono in grado ovviamente di testarlo. Ma se io voglio essere un po' più sicura della qualità di quello che compro esiste tutta una disciplina eh, relativa ai prodotti cosiddetti ricondizionati. Sono prodotti che vengono venduti cosiddetti pari al nuovo, vengono revisionati, devono essere funzionanti, eh, si aggiorna loro il sistema operativo e... La, la normativa prevede che abbiano almeno un anno di garanzia e ovviamente c'è anche una parte di risparmio economico, un po' anche come nell'usato, in questo caso eh, li andiamo a pagare, a pagare meno perché eh, vi dicevo appunto dell'impatto ambientale perché è importante allungare la vita ai nostri dispositivi pensate che sempre secondo i dati della settimana europea delle riduzioni dei rifiuti eh, uno smartphone che in mano nostra peserà 200 grammi 300 a seconda eh, del modello eh, arriva a casa nostra con una piccola confezione noi se lo andiamo a pesare il totale appunto la confezione potrà aumentare quanto di altri 100 grammi il tutto eppure secondo i dati della, eh, dati della settimana europea delle riduzioni dei rifiuti uno smartphone nella sua vita produce 86 kg di rifiuti, eh, tra materie prime, emissioni e così via. Immaginate quindi se io magari devo comprare un secondo dispositivo e compro un device rigenerato che potrebbe avere un anno di vita e io lo terrò magari altri tre. Ehm, L'altro discorso è anche eh, quello che noi facciamo eh, a fine vita con questi dispositivi. Perché a volte noi compriamo un nuovo dispositivo e teniamo quell'altro anche se non ci serve più, perché non si sa mai. Con non si sa mai bruciamo anche lo spazio, abbiamo cassetti o um, soffitte o cantine che sono in base di cose del non si sa mai, mi potrebbe sempre servire. Passano gli anni, quella cosa non la uh, utilizzerò e la dovrò a un certo punto buttare via, possibilmente non raccolta differenziata, però... Mh, ormai per obsolescenza non sarà più utilizzabile se io invece quando un dispositivo non mi serve più lo posso ritendere e allungo così la vita al prodotto ma se non lo voglio monetizzare potrei donarlo, ci sono tutta una serie di realtà eh, che ehm, rigenerano questi dispositivi come vi ho detto eh, con la procedura cosiddetta refurbished e, eh, e, e li eh, donano a chi ne ha bisogno eh, è recente tutto quello che è successo negli ultimi anni con le lezioni a distanza eh, a causa del Covid. Però vi sono anche tante situazioni in cui un tablet, un PC possono essere utili a delle persone eh, per lavorare o per studiare e vi sono delle cooperative che recuperano, intercettano le dismissioni informatiche di questi apparecchi e fanno sì eh, che quello che per te non è più utilizzabile perché a te magari serve un PC ad altissima prestazione per chi deve eventualmente farci una ricerca, fare dei compiti va ancora molto bene e noi contribuiamo a ridurre l'impatto ambientale anche eh, unendo un'opera di, di solidarietà. Ecco qui eh, l'esempio invece in cui mi riferivo al fatto che eh, i refurbished vi sono dei privati, che eh, alcuni che riparano i cellulari per esempio spesso rivendono quelli ricondizionati, ma oramai si trovano anche sulle principali piattaforme che vendono eh, device elettronici. Eh, quindi se eh, non vi volete fidare del piccolo negozio o abitate in una città o in un posto dove questi prodotti non ci sono, Potete anche cercare online praticamente tutte le case che vendono eh, strumenti elettronici, informatici, ma per dirvi, ora parliamo di strumenti nostri di lavoro, ma anche il frullatore si trova ricondizionato, eh, comunque hanno delle sezioni specifiche con i prodotti rigenerati. Qui, ripeto, invece, eh, una slide che ho messo solo per fare un cielo è una cosa a cui tengo molto, ma so che altri ve ne parleranno. Eh, tutti questi discorsi degli acquisti poi riguardano anche gli strumenti che sono sotto il nostro computer, come può essere una scrivania, le cassettiere, eccetera. Qui eh, io consiglio sempre di far caso, o acquistando usato, o controllare le materie prime, la filiera, se cioè il legno che venga da foresta gestita in maniera responsabile, o perché no, come la mia lampada di cartone che viene da riciclo. E poi c'è un discorso che vale sempre, ovvero chiederci se una cosa serve davvero. Perché eh, a volte abbiamo anche un po' una bulimia forse dalle offerte oppure passando da un, da un ufficio eh, condiviso con altri a forme di smart working, crediamo di dover replicare esattamente tutta l'apparecchiatura che avevamo lì. Ma per esempio io da quando ho cambiato casa vivo senza stampante perché talmente rara uh, l'ipotesi che mi serva di stampare qualche cosa che quelle poche volte lo mando a un centro per la stampa e passo e ritiro eh, i fogli, anche perché la stampante prima aveva il problema che la cartuccia si seccava. Non utilizzandola di frequente, quando mi serviva, non potevo comunque stampare, e allora ho detto: voglio provare prima a vivere senza stampante, eh, con una specie di stampante condivisa, tra virgolette, nel senso che vado al centro fotocopio, invio una mail, passo e li ritiro, è anche abbastanza celere come servizio. E ho visto che sono cinque anni che utilizzo quel sistem questo sistema, tra virgolette, di stampante condivisa, e mi costa pochissimi euro eh, all'anno, fatti i conti, però, così non ho problemi che la stampante si inceppi né ho problemi di dove collocarla eh, in casa, ecco e a questo punto eh, appurato come possiamo acquistare i beni in maniera sostenibile o quelli che effettivamente ci servono eh, vi do una serie di informazioni legate all'impatto ambientale eh, dell'utilizzo, io prima ho prima fatto la battuta ma sono dati reali, diffusi realmente delle email ma ehm, Spesso eh, abbiamo, eh, non abbiamo cognizione che tutto ciò per essere alimentato ha bisogno di energia, che possibilmente è importante che venga eh, da fonti rinnovabili, ma anche in quel caso non va mai sprecata. E allora è importante ricordare a se stessi o anche agli altri, se abbiamo un luogo di lavoro condiviso, oppure semplicemente con la famiglia, una serie di buone regole eh, che possono permetterci di ridurre l'impatto ambientale eh, consumando meno energia. Abbiamo visto il discorso della riduzione dell'impatto allungando la vita agli oggetti, però anche usare in maniera sapiente l'energia fa sì che noi possiamo essere più ecosostenibili. Considerate che questi discorsi, fino a un anno e mezzo fa, avevano una valenza soprattutto ambientalista. Attualmente c'è anche il discorso del contenimento delle bollette, perché l'energia prima, tra virgolette, purtroppo costava troppo poco, e le persone non si rendevano conto degli aspetti ambientali. A oggi, per me l'importante è che riducano eh, i consumi, io lo vedo dal punto di vista della sostenibilità, però se uno vuole guardarlo solo dal lato economico, a me va benissimo, l'importante è che lo faccia. E quindi, eh, cosa possiamo fare in casa? Eh, spesso si hanno una serie di dispositivi che noi teniamo più, più tempo in stand-by di quando invece li utilizziamo. Basta pensare alla notte. Eh, la notte eh, ci sarà una fascia oraria in cui mediamente siamo mh, più o meno tutti eh, a letto oppure uno non è in ufficio. E uno pensa sempre di passare e spegnere tutte le prese ma spesso questa cosa non viene fatta oppure alcuni dispositivi rimangono comunque stand by, non hanno il pulsante di spegnimento. A me è capitato con una televisione che ha il led rosso fisso, non c'è modo di toglierlo. E allora in quel caso uno può mettere o delle prese multiple con un clic, spegne una serie di dispositivi. Ma guardate, io veramente penso anche a, a, al frigo, no, scusate, al, frigo no, al forno eh, a microonde, al, al forno elettrico e via dicendo. Eh, che eh, volendo sono usati pochissimo, uno potrebbe mettere un temporizzatore la notte cioè quel, il forno microonde ha sempre tutti i led accesi ma se uno mette un temporizzatore quando vado a dormire alle 10 allora lo programmo da mezzanotte alle 6 del mattino almeno sicuramente non lo userò in quella fascia eh, tra l'altro esistono anche temporizzatori che si possono controllare dal cellulare se uno ha, un, ha difficoltà poi ad arrivarci per dire, guarda, uh, questa notte voglio cucinarmi di notte e voglio cambiare l'orario. Comunque, se vi dicevo, eh, tra uh, multiprese o uh, temporizzatori eh, si può eh, ridurre l'utilizzo di quei dispositivi il cui stand-by ha comunque un elevato impatto anche in termini poi di consumi e di costo. E poi, anche stare attenti a come eh, sfruttare l'energia naturale per esempio io in casa d'inverno mi sposto da una stanza all'altra eh, in base al sole, tanto il computer è portatile ehm, o oh, sono attenta che non passino gli spifferi eh, qualcuno di voi magari avrà visto se mi segue sui social eh, anche che eh, sono finita in una in, in due trasmissioni della RAI perché sono anni che non accendo nel riscaldamento né climatizzazione, grazie a una serie di, di accortezze e ehm, pensate che eh, tra l'altro i dati dello stand-by eh, vengono spesso eh, monitorati anche da, da enti che studiano questo. Eh, per esempio, eh, la stampante, se, se uno la vuole avere, siccome noi stampiamo per pochissime ore solitamente, se non siamo un centro fotocopie, eh, con minimo a causa dello stand-by eh, lo stand-by è il 8% dei consumi. Ci sono degli studi che, a seconda dei modelli, riportano anche dati molto, molto più alti. E, L'altro discorso è comportamentale su come noi utilizziamo i dispositivi, gli strumenti digitali. Non è detto che dobbiamo per forza mandare 2.000 email o 6.000 messaggi Whatsapp. Eh, se un megabyte... ...a cercare quanti mila avete sopra il megabyte nella vostra casella. Eh, se un megabyte consuma come una lampada da 60 watt accesa per 25 minuti, immaginate che se ne mandiamo 20 email e sono ottimista al giorno per un anno, stiamo parlando di circa 7000 email e questa stima ci dice che corrispondono a circa le emissioni di 1000 chilometri di un'automobile. E allora cosa possiamo fare? Tra l'altro la mail impatta non solo perché noi la inviamo, ma perché poi di solito rimane online, perché sia disponibile dallo smartphone, dal computer, eh, dal tablet e così via. I server che tengono queste mail continuano ad avere necessità di energia. Allora, Cancelliamo le mail che non ci servono. Noi sappiamo che per pochi euro possiamo comprare uno spazio quasi illimitato e questa cosa ha un po' alterato la nostra percezione. Invece facciamo caso a quello che possiamo realmente cancellare. Eliminiamo anche l'iscrizione alle newsletter che a noi non interessano, anche perché così sarà più facile leggere quelle che ci interessano, perché se siamo subissati possiamo perdere di vista le cose più importanti, no? E poi quando mandiamo una mail, mandiamola solo ai reali destinatari, ci sono alcune società che hanno imposto di poter mettere al massimo tre destinatari, perché se uno mette in copia 20 persone, al di là del fatto che sta rubando anche il tempo a gente a cui non interessa quella mail, però questa mail rimarrà lì, non letta o sulle loro caselle per tanto tempo, continuando ad avere un certo impatto ambientale. Poi a volte invece di fare un ping pong di mail o messaggi whatsapp, potremmo anche fare una semplice telefonata. E l'altro discorso è di alleggerire le mail, se io comunque ho un file online, perché in ogni caso ce l'ho nel cloud, invece di allegarlo metterò il link al file, così la mail peserà un mega, invece di pesare magari 6 mega, 8 mega e così via. Io ho anche tolto l'immagine dalla firma digitale, ho scoperto tramite appunto questi studi che guardano l'impatto delle nostre mail, che anche quelle immaginine che spesso mettiamo, quei pulsantini social, anche di pochi kilobyte moltiplicati per le centinaia di mail che inviamo, hanno un certo loro impatto. L'altro strumento principe delle nostre, eh, delle nostre comunicazioni solitamente è appunto il cloud. L'ho citato prima, si lavora in smart, si sta a distanza anche con i colleghi di freelance o con i clienti e si mette tutto in cloud su, abbastanza economici e questo fa sì che l'economicità eh, noi continuiamo a comprare spazi a dimenticarci di tantissime cose i server però le devono mantenere tra l'altro di solito un server per sicurezza si copia pure a dei backup quindi le copie sono varie e mantenute in diverse parti del mondo però per, per funzionare ha bisogno di energia per essere alimentato ha bisogno di energia per essere raffreddato ha bisogno di energia ogni tanto andiamo anche lì cancelliamo i documenti che non ci servono più se qualcosa la vogliamo conservare ma non è di frequente consultazione. Facciamo rivivere i famosi hard disk fisici che tranquillamente avremo probabilmente ancora in qualche cassetto. Ecco, le cose che eh, da un'analisi facile si vede quello che non modifichiamo più da almeno tre anni, lo copiate e lo mettete in un hard disk. Ovviamente ricordatevi dove, eh, dove avete messo gli hard disk. Ecco. E oltre a questo ricordatevi che è possibile scegliere anche eh, cloud, sistemi che sono alimentati da fonti rinnovabili eh, per dire si possono anche fare tutta una serie poi di, cioè, di progetti di compensazione delle emissioni, per esempio il mio sito internet compensa le emissioni delle page views eh, piantando alberi eh, in Italia e a, dove potete eh, lavorate offline se la bozza la sto curando da sola ovviamente se in condivisa ci stiamo lavorando in tre sarà su un cloud, un drive, un dropbox eccetera. se però sto lavorando da solo Posso non consumare in quel momento online, ma semplicemente lavorare offline e caricare quindi la bozza quando avrò finito di lavorare. E poi una cosa relativa alle call, che ne facciamo comunque ancora tante eh, online, quando io sono in call e non parlo io, chiudo lo schermo. Eh, perché, comunque sia, lo stream video aumenta i consumi. Allora di solito saluto, poi chiudo riapro nel momento in cui parlo a volte spiegando anche il perché e questa cosa farà sì che anche gli altri di solito eh, mi seguono considerate eh, c'è stato uno studio che ha dato i dati dell'impatto ambientale di una videoconferenza e eh, tra CO2 ma anche litri di acqua si scopre che si consuma eh, veramente molto per cose insomma non eh, non eh, non necessarie eh, e a tutto questo aggiungo una piccola cosa che chi segue il freelance camp già conosce, eh, che è anche uh, il, alla uh, il proprio diritto alla, uh, alla sconnessione, essere, uh, a essere sconnessi, ovvero il uh, digitale. Questo magari non ha un impatto ambientale diretto, o, o, o meglio volendo sì, però sui nostri neuroni, ricordiamoci che il fatto che uno strumento esista digitale eh, non vuol dire che debba essere usato in maniera indiscriminata ma non solo dal punto di vista ambientale ma anche per quanto riguarda eh, l'organizzazione dei freelance. io eh, dichiaro a tutti che gli appuntamenti eh, si prendono prima e che non eh, uso Whatsapp e Telegram per lavoro. Eh, questo piccolo escursus in parte si trova anche nel libro che ho scritto con Matteo Nardi che 10 idee per salvare il pianeta prima che sparisca il cioccolato e insomma mi piace citarlo perché è un libro eh, che racconta tutta una serie di buone pratiche e non potevo esimermi da parlare anche delle buone pratiche appunto di un freelance eh, come sono io per qualsiasi altra informazione insomma mi, mi trovate sui social e spero che questi piccoli spunti che ho condiviso con voi eh, possano essere utili per farvi scoprire come tutto ha un impatto e possiamo essere più virtuosi nel, nella gestione quotidiana del nostro lavoro di freelance Grazie Letizia. Devo dire che nonostante io faccia email marketing di mestiere, tu lo sai, eh, sono una paladina dello scrivere quando serve e dell'alleggerire le mail. Ad esempio una cosa che faccio sempre con molta attenzione, quando ci si comincia a rispondere via mail e ci sono dei thread magari molto lunghi, io cerco sempre di cancellare le parti vecchie cioè. tanto se voglio vedere cosa è stato scritto nel primo messaggio scorro il thread fino all'inizio non c'è bisogno sempre perché se no finisce che ci mandiamo queste robe mostre di 40 scroll che contengono tutta l'intera conversazione e alla fine non ci si capisce più niente quindi diciamo alleggeriamo, alleggeriamo, alleggeriamo sono del tutto Esatto. Accordo. grazie, ti ringrazio tantissimo e buona giornata e a presto. A risentirci, arrivederci. Buona giornata a tutti e buon freelance camp.